Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi facciamo l'estrazione per quanto riguarda il contest effettuato qui eh, sul nostro canale eh, YouTube di basi musicali Sotto le auricolari Ludos Recensione Unboxing Contest Allora che cosa avevamo chiesto? Avevamo chiesto che eh, sotto al video della recensione di queste fantastiche cuffie eh, se lasciavate un commento con il nome partecipo e poi con il nick per quanto riguarda instagram per essere contattati ora eh, per fare questa azione qui bisogna usare un programma che si può trovare su internet e questo programma si chiama youtube random comment che cosa fa questo sito è semplice voi incollate qui il link del video filtrate, in italiano, eh, filtrate i messaggi in base a un testo specifico che è la parola partecipo, lui analizzerà queste 3, 4, 5 persone che hanno preso commentato e poi inizierà una lotteria per scegliere un vincitore casuale. Quindi andiamo a vedere innanzitutto quante persone hanno commentato sono state poche perché il video non ha girato tanto non mi chiedete per quale motivo però noi abbiamo, fatto, noi abbiamo fatto di tutto per farlo girare e l'estrazione fa sì che si vince un paio di cuffie della LUDOS eh, che dovrebbero essere queste qua eccole qua, belle belle belle con il regolatore tutto quanto la recensione già l'avete vista Ok, allora, semplice, copiamo il link, facciamo tasto copia, poi andiamo qui su incolla, andiamo a scrivere partecipo e ottieni i commenti su youtube, I commenti unici e dice unici perché se ci sono state altre persone che hanno commentato doppio li elimina, eh, infatti vedete filtra gli utenti duplicati eh, sono 5, andiamo a vedere visto che siamo pochi. Sono 1, lui è il cantante. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Quindi, ragazzi, adesso ci sarà la lotteria al mio 3. 1, 2, 3. Vediamo chi vince fra tutti quanti. Bene, allora, eh, Sharks... Mh, GnY e allora hai vinto eh, il vincitore eh, del contest, eh, lo comunico innanzitutto. Lo copiamo. Comunque, per quanto riguarda lo comunicheremo eh, in privato all'utente tramite eh, Instagram, come abbiamo detto, eh, e niente. Signori, con questo il video è finito, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, Facebook e anche Instagram per ricevere altre offerte che stiamo organizzando a varie collaborazioni e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!